Ciao a tutti, oggi andiamo a realizzare insieme i pancake. Vi mostro quello di cui abbiamo bisogno. Una brocca, ma va benissimo anche una ciotola. Delle uova, del sale, lo zucchero, la farina, il latte, il lievito per dolci e il burro fuso. Tutti gli ingredienti e le dosi le troverete poi nel link. Iniziamo. Aggiungiamo le uova... lo zucchero, possiamo mettere tranquillamente tutto insieme, un pizzico di sale, il latte, la farina, il lievito per dolci, iniziamo a mixare, però prima aggiungiamo anche il burro fuso, andiamo a mixare tutti gli ingredienti <susurra> il burro come vedete la nostra pastella per i pancake è già pronta aspettiamo qualche minuto la remixiamo e poi la possiamo utilizzare trascorso qualche minuto andiamo a remixare il tutto basteranno giusto 2-3 minuti di attesa Ed ecco la nostra pastella pronta. Abbiamo aspettato in modo da far reidratare la farina e da far amalgamare bene tutti gli ingredienti. Questa è la nostra pastella pronta. Adesso andiamo a cuocere i nostri pancake. Mettiamo a riscaldare una padella, ungiamo leggermente con del burro e versiamo il composto nel padellino. Come vedete con la brocca è semplicissimo. Ora aspettiamo di vedere in superficie tante bollicine. Ci vorrà solo qualche minuto. Per le dimensioni dei pancake decidete voi a seconda dei vostri gusti. Io li sto facendo abbastanza piccolini. Poi a voi la scelta. Vedete che cominciano a formarsi le prime bollicine. Non è ancora pronto il nostro pancake perché devono essere ben disposte su tutta la superficie. Come facciamo a capire se il nostro pancake è pronto? Basterà sollevarlo leggermente e guardare qualche altro secondo e andiamo a girarlo. Con una spatolina giriamo il pancake. E aspettiamo che cuocia anche dall'altra parte, utilizzate una padella antiaderente e sarà facilissimo. Vedete, il nostro pancake è pronto. prontissimo grazie per avermi seguito alla prossima ricetta ciao a tutti